Spirito socratico, tipo simpatico, io rimo pratico Parole come un dizionario, seguo un filone come nella corsa all'oro 18-48 un appuntamento con loro Giù nel Salento c'è la gente che mi stima Quando sono triste, non taglio alla vena creativa Termini sparsi come pezzi di un puzzle I tuoi pezzi sono scritti a caso, lo sento a naso Parlo bene, potrei fare messi in chiesa Preferisco raccontarmi almeno una storia vera E varo da sta scena con un cucchiaio, non vi capisco Chiamami Conte di Monte Liricamente tu mi succhi Nella mia mente sono un carcerato tipo S. Pellico. Se leggo un tuo testo fra te mi spellico Vorrei avere più che vorrei adesso Sali di livello che ti aspetto Sette, nuovo tape, nuova storia. Sotto etichetta si sì, la asino che vola. Quando ero bimbo, amavo andare a scuola. Ora ogni cosa mi dà noia. Hey, non ci posso fare nulla. Vorrei tornare in linea e dormire su una vettura. Con il vento che mi accarezza e che mi culla. Storia buffa, assurda. Faccio una battuta e lei mi sbuffa. Ho lasciato a casa l'odio. <ride> Ma non apposta Sto aspettando una risposta Che non arriva Quasi quasi Torno a prenderlo E giù in cucina Già che ci sono Cercherò anche l'auto Stima Metto in moto l'auto Parto bene Forse qualcuno avrà le chiavi Per le mie catene. Forse qualcuno avrà un antidoto Una soluzione Sono troppo stufo Di questa sera nera Quando ero a scuola Prendevo nove in matematica che gioia Prendevo nove in storia E sai che ora ogni cosa mi dà noia E non ci posso fare nulla